Ciao, sono Marco, sono qui col fedele amico quattro zampe e sto per infilarmi all'interno di una parte di questo posto meraviglioso che è particolarmente alberata, quindi non so come verrà il video, ma facciamo così, magari mi fermo qui e catturiamo ancora un po' di quella luce che è necessaria per fare un buon video. Mi è capitato, eh, ultimamente, di relazionarmi con una coppia. Sto parlando di una situazione professionale. Eh, e mentre cercavo di comprendere l'esigenza della coppia, vedevo che parlavano entrambi e si sormontavano l'uno con l'altro con i discorsi. Hai presente quelle circostanze in cui tu a un certo punto non sei più chi dei due devi parlare, perché parlano insieme? Ecco, voglio dirti una cosa. Questa è una situazione che assolutamente devi evitare. Cioè, se c'è un'altra persona che sta parlando, che sia il tuo compagno, la tua compagna, un amico, chiunque, non ti sormontare. Metti, prima di tutto, in imbarazzo il tuo interlocutore, o meglio, il vostro interlocutore. E lo metti in imbarazzo perché non sa più a chi deve dare retta. Quindi, in questo caso, che cosa accadrebbe? Che se ha retta uno, l'altro ci rimane male, e viceversa. Non si fa, è qualcosa che non si fa e in più stai mancando di rispetto anche all'altra persona perché stai eh, sormontandolo in qualche modo, stai dandogli poca importanza. Quando parla una persona vicino a te con un altro interlocutore, taci. È la cosa migliore da fare, non ti mettere lì a cercare di dire anche tu la tua. Io onestamente, veramente, non sapevo più chi guardare a un certo punto. È una cosa assolutamente da evitare. Pensaci, riflettici perché può succedere un po' a tutti probabilmente di sentire di aver qualcosa da dire mentre sta parlando anche un'altra persona. Bene, è una grossissima mancanza di rispetto questa, anche se le due persone che stanno parlando sono una coppia, quindi immagina che coppia, hm? si stavano parlando l'uno sull'altro. Io ero in forte imbarazzo perché stavo cercando di dare retta ad entrambi, non sapevo a chi dei due rispondere e soprattutto a chi dei due guardare, se guardavo uno l'altro ci rimaneva male e viceversa. Situazione assolutamente da evitare. Nelle relazioni questo non dovrebbe esistere. Cerca di non mettere mai nessuno in imbarazzo in questo modo. Ok? lo dico per te ovviamente, io cerco di darti delle piccole pillole di formazione off-road e ti faccio vedere nel frattempo che ci infiliamo nella parte boscosa, ecco così mettiamo alla prova anche la potenza di questa videocamera fantastica che ci sta riprendendo. Io continuo la passeggiata col fedele amico a quattro zampe, ci stiamo direzionando verso l'automobile un che ci porta a casa e ti saluto con un abbraccio, ciao!